Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto utile e interessante come si fa il ritaglio di layers vettoriali con QGIS. Noi lo faremo molto velocemente e molto facilmente. Abbiamo scaricato eh, dal sito dell'ISTAT eh, gli shapefile relativi per esempio alle regioni italiane e poi dal sito dell'ANAS abbiamo scaricato il grafo con gli shapefile SHP relativi alla rete autostradale italiana allora apriamo subito QGIS no? vi facciamo vedere nel menu impostazioni opzioni come abbiamo impostato il sistema di riferimento SR quando si crea un nuovo progetto usiamo l'EPSG PSG 32632 e quando si carica un nuovo layer o si crea sempre il 3272. allora per avere un qualche eh, riferimento siccome nel menu web come vedete noi abbiamo soltanto metasearch noi andiamo nel menu plugin, gestisce e installa plugin e, e inseriamo quello di Google Map soltanto per avere un qualche eh, riferimento. Questo tipo di plugin si chiama Quick Map, quindi bisogna scrivere Quick Map nel tab non installati. Vedete si chiama Quick Map Services, lo selezioniamo e premiamo installa plugin. Questo facciamo per avere come riferimento lo stradario di Google Map e vedere se... E questi eh, diciamo eh, questi layers che noi aggiungeremo si sovrappongono bene alla penisola italiana facciamo chiudi e per vedere qualcosa adesso andiamo nel menu web e vediamo che c'è quick map services ci sono un sacco di eh, servizi di mappe noi scegliamo google e facciamo google road che è un pochino più leggero di google satellite quindi se avete dei computer un po lenti e chiedere di ricostruire eh, diciamo tutte le immagini di Google Satellite un pochino eh, pesante clicchiamo più e andiamo nella nostra Italia attendiamo un attimo che viene, viene ricaricato e eccoci qua con la manina no? abbiamo messo eh, praticamente l'Italia, lo strada dell'Italia di Google eh, Map ed ecco che c'è no? nel nostro layer, nel nostro pannello dei layer il primo layer allora adesso noi dobbiamo eh, aggiungere delle entità vettoriali, quindi andiamo nel menu layer, facciamo aggiungi layer, aggiungi vettore e peschiamo all'interno della nostra cartella, nella scrivania per esempio eh, del listat, all'interno della sottocartella regioni, lo shapefile shp delle regioni così vediamo le nostre regioni in formato vettoriale, e facciamo aggiungi chiudiamo ed ecco come vedete si sì, è con precisamente sovrapposto questo nuovo layer se noi togliamo il segno di spunta si è sovrapposto eh, precisamente a quello di, eh, di Google. Allora, noi che cosa facciamo adesso? Se facciamo tasto destro e vediamo apri tabella attributi, possiamo vedere che qui ci sono le diverse regioni. Noi vogliamo selezionare la Liguria e la Toscana. La cerchiamo, clicchiamo qua Piemonte, Lombardia, Liguria e clicchiamo il segno di spunta qua. Continuiamo a cercare la Toscana, Trentino Alto Agile, Emilia Romagna, Fruivende, Umbria, Toscana. Premiamo CTRL sulla tastiera e clicchiamo il quadratino. CTRL perché abbiamo eh, selezionato due entità. Cioè all'interno di tutto il layer vettoriale delle regioni italiane noi vogliamo solo queste due regioni, Liguria e Toscana. Adesso che cosa facciamo? Possiamo cliccare qua, vedete, zoom, mappa, le righe selezionate. Clicchiamo, chiudiamo. Ed ecco che vediamo all'interno per esempio di questa entità vettoriale noi abbiamo selezionato solo due regioni possiamo fare adesso tasto destro e poi possiamo fare eh, ad esempio esporta e diciamo soltanto gli elementi selezionati d'accordo salva elementi selezionati come lo clicchiamo e noi scriviamo come nome file regione scriviamo bene regione liguria e Toscana stiamo creando in pratica un nuovo layer in cui vengono visualizzate solo due regioni infatti abbiamo il segno di spunta su salva solo le geometrie selezionate le geometrie sarebbero appunto le immagini di Liguria e Toscana e aggiungi il file salvato sulla mappa facciamo così ok ed ecco che noi vediamo in rosa si è creato un altro layer adesso a questo punto il layer di lavoro delle regioni dell'istat possiamo fare il tasto destro e rimuovere le layer non ci, non ci serve più ed ecco che vedete che rimane come entità, vedete soltanto quello della Ligure e della Toscana. Possiamo fare tasto destro, andare su proprietà ad esempio e all'interno del, del tab Simbologia, Vedete che noi abbiamo eh, le unità di misura, l'opacità e il colore. Possiamo non so, abbassare un pochino l'opacità per poter vedere il layer sottostante che è quello eh, del, di Google Map. E facciamo OK. Ed ecco che vedete che noi vediamo contemporaneamente. No? Sia il layer che abbiamo selezionato in no? Liguria Toscana Sia quello sottostante di Google Road in trasparenza Perché abbiamo fatto l'opacità al 40% Adesso quello che vogliamo fare è, che è caricare un ennesimo layer vettoriale Che è quello delle, del grafo delle autostrade di Anas Layer, aggiungi layer, vettoriale Andiamo sempre con il tastino nella nostra scrivania e in questo caso è la cartella Grafo Anas, vedete? E selezioniamo sempre l'SHP, lo shape file, perché è il file principale. E facciamo apri. E facciamo aggiungi. Attendiamo un attimo, vedete che lo sta, lo sta caricando, quando ha finito ce lo dice, facciamo chiudi. E vedete che si intuiscono adesso, non sono dei fiumi, queste sono le autostrade che sono di competenza di Anas, a questo punto noi possiamo anche eliminare il, il layer quello che viene dal map service dal, eh, di google rimuovere eh, layer ed ecco che rimane una specie di scheletro vedete di scheletro di tutte le autostrade gestite da anas vedete che viene costruito vettorialmente e del nostro layer regione luigure e regione toscana adesso vogliamo fare la sottrazione perché noi vogliamo soltanto le Autostrade, praticamente le strade gestite da ANAS in Ligure Toscana Come si fa? Si va all'interno del menu vettore Nel sottomenu eh, Strumenti di Geoprocessing Geoproce E si fa ritaglio Automaticamente vedete che lui già capisce Che praticamente non ha capito molto bene In realtà che il grafo dell'ANAS Il layer vettoriale grafo dell'ANAS Deve essere ritagliato in base al layer Ligure Toscana Va bene così? Facciamo esegui vediamo quanto ci mette, algoritmo in esecuzione, dice che ha finito, chiudiamo, vediamo qual è il risultato, vedete che viene fuori un ennesimo layer che lui chiama automaticamente ritagliato, a questo punto noi possiamo anche togliere la visualizzazione, noi possiamo, vedete, togliere la visualizzazione tutto il grafo ANAS, lo possiamo eliminare per nostra convenienza, ovviamente non lo elimineremo dalle cartelle nel computer, nelle cartelle nel computer rimarrà, Facciamo uno zoom con il più e vedete che abbiamo adesso soltanto il grafo delle vedete, autostrade gestite dall'ANAS nella regione Liguria e Toscana perché noi dal reservoir, reservoir di dati dell'Istat abbiamo selezionato soltanto la Liguria e la Toscana. Beh, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino, a, fino alla fine, <coughs> spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.